Allora, ben ritrovati. Passiamo alla seconda parte in cui continueremo a esplorare la magia delle offerte, ma andremo più nel profondo. Condivido lo schermo. Allora, quello che noi andiamo a imparare adesso serve per il denaro. Sinceramente sono immensamente felice di potervi dire questo tranquillamente, in modo che poi veramente sarà diffusa una conoscenza così pratica e vera per iniziare a fare offerte proprio al denaro e quindi ristabilire completamente il flusso che hai con il denaro. Perché quando te non hai soldi abbastanza, è bene, è male? No, no, non si deve mai guardare tra il se è giusto o sbagliato, se è bene o male, no, semplicemente quando non hai soldi abbastanza oppure quando vivi in uno stato di povertà, Vuol dire che tra te e il denaro non c'è flusso, si è interrotto, si è diminuito, c'è pochissimo. Questo significa, ok? Quindi vedete, non c'è né giusto né sbagliato, è una è questione di forza. E di fatto te potresti essere molto ricco in tante altre cose, per esempio, no? Quindi è proprio così. È il rapporto con il denaro, ok? Quindi vi insegnerò a creare una sorta di piccolo altare, che poi non è un altare, è più una scatola, è più un vostro strumento talismanico che vi servirà proprio per fare offerta al denaro e quindi da questo, dal momento in cui lo farete in poi cambierà completamente tutto. Questo qui ve l'ho messo perché spesso, anche nella magia delle offerte, si sa che il simile attrae il simile. Quindi, voglio dire, vi ricordate, ne abbiamo parlato fin dall'inizio della serata, infatti, perché se vi ricordate, dicevamo che se io offro depressione e tristezza, poi ottengo i suoi poteri, cioè depressione e tristezza, ottengo le sue nature. Se io offro denaro, ottengo denaro. Questo, che vi può sembrare un po' arcano adesso, vi sarà subito chiaro quando vi spiego adesso un altro dei comportamenti strani degli antichi che avevano per mantenere la ricchezza di un villaggio la ricchezza di un popolo, la ricchezza a volte anche di una famiglia. Dovete capire che nell'antichità chi era, chi era il più ricco di tutti? Cioè, i tesori più grandi di tutti, dove erano? Scrivetemelo. I tesori più più, più preziosi, dove si trovavano? Apro la chat... Eh? non quali erano, eh? Dove si trovavano? Templi, tempio. Perfetto. È proprio così. Il tesoro intoccabile. Ogni città, cioè ogni popolo, ogni.. aveva un grande tesoro, una grande ricchezza, dedicata a chi? Scrivetemelo nella chat. Dedicata a chi? Sì, al Dio, ok un po' generico. A un dio protettore della città, sì, può essere. Infatti io ti do questo, ma te la proteggi, altrimenti te lo levo, certamente. Oppure a chi è dedicato Questa tutta questa ricchezza? scrivetemi eh, nella chat alla città mh, Sì, può essere però magari abbiamo fatti più eh, per la città venivano fatti più sacrifici dei nemici no in modo che il sangue sgorgasse nella terra della città al dio del commercio sì sì mi piace allo spirito custode, sì, l'hanno già detto, esatto, l'avete scritto anche prima, protettore della città. Allora, o al protettore della città, però anche lì di solito erano anche altre offerte. Comunque, al dio del commercio, o comunque, dovete capire che se appunto eh, mh, fisicamente materializzare materializzare la rabbia è offerta alla divinità della rabbia, alla forza della rabbia, questa è offerta alla ricchezza stessa. Questa grande ricchezza è offerta alla ricchezza stessa. Perché loro conoscevano questo. E il tesoro del Tempio era intoccabile. Cioè non doveva mai essere profanato. Non è che dici, ma via ho bisogno di una corona, vado a prenderla nel tempio. No. Sapete una, una cosa che mi era venuta in mente, infatti vi ho messo questa immagine, è la caverna delle meraviglie del cartone animato di Aladdin, no? della Disney. Che comunque la Disney eh, mette tantissimi insegnamenti anche nei cartoni animati, essendo comunque eh, della massoneria. Quindi Uh, molti insegnamenti sinceramente vengono messi in questi cartoni animati Disney, eh, parlo non tutti quelli del mondo eh. allora, la caverna delle meraviglie in cui poi ci scende Aladdin, no? che aveva il cuore puro era una caverna piena di tesori come questi ok? però non si poteva toccare nemmeno un oggetto quindi quando loro poi entrano, la regola è che il tesoro è il tesoro sacro. E l'unica cosa che poi lui poteva prendere era la lampada, ovviamente, eccetera. Però quello era un esempio di questi tesori sacri. Tesoro del Tempio. Attenzione, quindi... A non cadere un attimo nello sbaglio non è che questo serviva ai sacerdoti perché così erano ricchi no, questo apparteneva alla divinità come mi avete giustamente anche scritto questo apparteneva alla ricchezza stessa quindi questa era un'offerta eh, consacrata alla divinità ecco perché spesso si parla anche chi è? Spesso si parla dei tesori maledetti, no? Tesoro maledetto degli incas, dei maya, eccetera. Perché veramente queste cose hanno dimora e radice nell'invisibile. Quindi se, io, se uno viene e profana il tesoro del Tempio, è chiaro che le forze si scagliano contro il profanatore. Mm? E questo naturalmente è valido anche per l'Egitto eh, e compagnia bene. È valido per tutte le culture. Vi ho detto, questo qui è modo di vivere antico, quindi sapevano, no? Quindi che per garantire la ricchezza di un popolo dovevi offrire ricchezza. Non c'è altro modo. Mm? E questo naturalmente come in alto, così in basso, eccetera, nel senso che, per esempio, esiste tutto il mondo degli investimenti, no? Gli investimenti ovviamente sono un asset, eh, diciamo, di lusso, nel senso che investimento vuol dire che io metto dei soldi e poi mi fruttano una percentuale senza che io abbia lavorato, senza che io abbia eh, impiegato del tempo. Io non ho fatto niente, sono i soldi che lavorano per i soldi, giusto? E l'investimento naturalmente va avanti da solo proprio perché ci ho messo dei soldi. Se ci metto 10 euro, oppure se ci metto 100.000 euro, fa tutta la differenza del mondo. Ecco perché a volte dicono che gli investimenti sono per i ricchi perché se vuoi fare denaro devi averne più investi. Ovviamente ipotizzate un investimento profittevole, per favore, perché poi dici quello va giù e poi mi ha perso tutto, no, lasciate stare. Io ipotizzo un investimento profittevole, la legge proprio numerica, no? Dei soldi è che più ne hai e più ne fai. Più ne hai e più ti rendono. Metti che ti rende il 10%, 10% di 10 euro, quant'è? 0,10 credo. Uh, 10%, 10 di 100.000 euro, capite? Quindi più ne ho e più ne faccio. Mm? I soldi, quindi, attirano i soldi. Questo è il grande segreto <ride> di tutto. Quindi, vi spiego come si fa. Dovremo creare un nostro piccolo tesoro del Tempio. Naturalmente ricordatevi come nel caso dell'albero. Perché qui ora io parlavo proprio di soldi con soldi. Noi adesso parliamo anche del contatto con la magia delle offerte, il contatto col, col mondo dell'invisibile, no? Quindi, considerate che come nell'albero eh, l'offerta era simbolica, non è che dovevi... Per esempio, se cioè, c'hai un piatto tre quarti lo devo dare all'albero perché sennò ci rimane male. No, era simbolico. Il nostro tesoro del tempio pure si baserà proprio in maniera simbolica. Però se voi in casa non avete un piccolo tesoro del tempio dedicato alla ricchezza, voi non, non state applicando la magia delle offerte sul denaro. Ed ecco che quindi vi dico immediatamente delle regole rituali che devono essere rispettate per la magia delle offerte, iniziando quindi a introdurvi questa eh, pratica, questa tecnica di come si fa a costruirla, e, eccetera, eccetera. È proprio un'operazione magica e a tutti gli effetti. Uno, una volta iniziata questa magia non deve essere mai interrotta. Se viene interrotta, allora si riperderà tutto quello che in più ci è stato dato. Due, non fare mai questa magia del denaro, diciamo, no? Questa ecco, operazione sul denaro per avidità o solo per le tue tasche. Il denaro odia l'egoismo. Fai in modo di beneficiare anche gli altri con il tuo denaro. Proprio perché il denaro vuole passare da più tasche possibili, perché in questa maniera ha più energia possibile, odia le persone completamente egoiste. Più fai... E guardate che tra le persone che io conosco che sono povere, che non hanno un soldo, eccetera, eccetera, sono moltissime proprio pessimiste. Egoiste, eh, scontrose, ce l'hanno col mondo, ce l'hanno... Vabbè, ne abbiamo già parlato altre volte. Allora, ascoltate, qui è importante una cosa. Se fate questa... Ri, vi ho parlato di operazione magica a tutti gli effetti, ok? Se fate questa operazione magica solo per avidità, quindi dovete farla, prima di farla dovete già improntare un modo per aiutare anche gli altri con il denaro che riceverete, perché praticamente voi la fate per ricevere flusso di denaro in più. Quindi riceverete soldi, riceverete proprio flusso di denaro, ma, e, e sarà una cosa che vi si instaura in modo continuo, però non dovete iniziarla eh, solo per le vostre tasche. Così come non dovete, né, cioè i, i bisogni che voi avete li dovete pagare, le vostre necessità le dovete pagare, però dovete anche cercare di beneficiare gli altri con il denaro che ricevete. Quindi capito? Uh, ricordate questa parola anche, cioè non ho detto che dovete, tutto quel che vi arriva lo dovete dare agli altri, no, che poi tra l'altro non ho nemmeno detto dare agli altri, io ho detto beneficiare, ok? Vuol dire che, naturalmente, se non sapete che fa, non vi dimenticate un 10% di beneficenza. Però, ancora meglio, è che voi aiutate le persone creando qualcosa per loro. Creando un servizio che le aiuta. Capito? Creando qualcosa che gli è utile. E infatti vi arriverà ancora più denaro. Perché la gente pagherà a voi, perché gli siete utili. Quindi, Guardate il mio video sulle leggi della ricchezza, ho parlato un po' di queste cose, mi sembra quello sulla lettera, di Gamma. Allora, una cosa importante, se farete questa operazione magica solo, solo per abitità, cioè la porterete avanti solo, solo, solo per abitità, ricordatevi che i soldi vi arriveranno lo stesso. Però vi verrà tolto qualcos'altro. Quindi solitamente viene tolto in salute. Vedete perché vi dico, regole, rituali, basi, perché cioè, non si scherza, eh, con le regole del denaro. c'è delle leggi, eh? Non è che... Vi ho detto, meglio non far nulla, perché se non si conoscono le regole, ci si scotta. Custodisci il segreto di qualsiasi tua operazione. Questo è importantissimo. Non dovete dire a nessuno quello che state facendo e che avete iniziato. Allora, portando avanti questo culto di offerta, prima ovviamente facendo il rituale, ma poi portando avanti il culto di offerta, voi riceverete più denaro di quello necessario al vostro progetto, oppure al vostro bisogno, oppure per sopravvivere. Voi ne riceverete di più. Come spendete questo denaro viene visto dalle forze. È Ok, non è questo, è eh, il tesoro proibito del Tempio. Questo qui lo potete spendere, quindi questo non va. Fa... Ora lo vediamo. Però mi raccomando, non dimenticatelo. Mm? Perché guardate che non si scherza, eh. Cioè, capito? Se voi fate qua dovete pagare e di solito vi fanno pagare in salute. Se voi riceverete più denaro del necessario, come lo spendete viene visto dalle forze. Perché per loro, sapete cosa è? Un piccolo bonus. Capito? Per loro è una cosa in più, diciamo. Ok? Quindi questo qua viene visto come una sorta di bonus, diciamo. Mm? Eh, ciò che viene donato dall'invisibile, ah, questo è importantissimo anche, ma sono tutte importanti. Però ciò che vi viene donato dall'invisibile non deve mai essere sprecato. Ok? Questo porta la rovina anche di quello che avevi. Mm? Se viene fatto, ti viene tolto non solo quello che ti è stato dato, ma anche la tua condizione economica che, di, da cui sei partito. Scrivetemi se vi sono chiare queste premesse, che sono regole rituali base. Che vedete, sono per adesso, per il denaro, però sono valide per tutto, in realtà. Sì. Ok, perfetto. Ottimo. Molto chiare. Perfetto. Andiamo avanti. Questa, uh, sì, scatola, cassetta, chiama, fatene come di fare, è una cassetta magica di offerta per la prosperità economica. Riguardo a... Aspettate, leggo che mi avete scritto una cosa, ma se volessi interromperla, cosa accade... No, niente. Se... Eh, ho detto di solito quando si inizia non deve essere interrotto. se viene interrotta la cosa che può accadere è che ti tolgono quello che ti hanno dato in più capito mentre per gli altri ti ho detto ci sono cose più gravi se viene interrotta eh? quindi per tutta la vita in teoria beh è come, è come il tesoro del tempio nella città. Capito? Non è che veniva interrotto. <ride> è che tutto un tratto dico, vabbè, prendiamolo e andiamo a nozze. No. <ride> Però io vi spiegherò anche come eh, interromperlo, in modo che comunque se lo volete interromperlo, lo interrompete. ma poi lo, lo dovrete considerare un po' come... Una cosa, non è impegnativo, capito, ora lo vedete, è, è impegnativo magari farlo un attimo perché eh, dovete fare il rituale proprio per farlo, però poi per mantenerlo è anche più facile dell'albero, cioè non, non, non, lo vedrai, non, non vi costa proprio, è una sciocchezza, capito, però eh, per il denaro è importante perché fate offerta, capito, uh, fate offerta alla prosperità economica, che tra l'altro era anche una divinità, no, la prosperità. Ok, allora, mm, andiamo avanti. Adesso parliamo della cassetta magica di offerta, no? Quindi io cosa vi devo spiegare? Vi devo spiegare <coughs> come si crea questa cassetta. Allora, per farlo... Allora... Le misure per questa scatola sono le misure del vostro corpo. Ecco perché vi devo far vedere ora una cosa che magari prima si poteva capire bene, ora invece l'abbiamo un po' perduta, cioè le misure del corpo, in questo caso delle mani. Allora, dovete prendere una spanna. Praticamente, vedete? Una spanna è la misurazione da qui a qui con l'apertura la, um, massima della mano, mentre un dito, lo vedremo dopo, è da qui a qui. ok? Quindi, prima di tutto, noi dobbiamo capire le nostre misure. Io vi faccio vedere come si fa. Mettete una mano su un foglio, vedete, un foglio normale così, la allargate per bene ci fate il segno, per esempio, ora ve lo faccio col pennarellone perché lo vedete meglio. Ci fate il segno, vi basta del pollice e del mignolo, ok? Vedete? Questi due. Poi prendete la dimensione, diciamo, la cosa più esterna, ok? Un pallino qua. E quella più esterna, ecco, questo Questa linea che unisce tutti e due... Questa. Ecco, questa linea qua è la mia spanna. Si chiama spanna. Va bene? La spanna, però, la devo dividere in 12 segmenti, in modo che, vabbè, non importa, però, in modo che praticamente poi io, i 12 segmenti zodiacali, li applico alla mia misurazione. Quindi io vi faccio vedere tutto così poi semplicemente fate uguale e basta, non dovete fare altro. Dovete riuscire a dividere questa riga in 12 parti uguali. Di solito una spanna è sui 20 centimetri però già dalla mia, dal mio esempio si vede chiaramente che è 20, qualcosa. Mm? Quindi non posso dividerlo semplicemente come se fosse 20 e non posso nemmeno fare così approssimando. Allora, come faccio a dividerlo in 12 segmenti uguali proprio, no? Perfettamente uguali. Dovrò semplicemente tracciare una, una linea. Vi faccio vedere. Allora, prima di tutto io mi traccio... Sì, L'importante è che vedete, eh? prima di tutto io mi traccio una linea così, quindi tenete le squadre, avete una squadra e un'altra squadra oppure una riga, va bene? State attenti che sia ben aderente al foglio, è eh, la mia riga di base. E con questo 90 gradi, vedete, 90 gradi, io mi faccio una linea semplicemente perpendicolare, diciamo, no? La faccio così bella, lunga, così non ci si sta a piangere. Dopodiché mi prendo... Allora, questi due punti li possiamo chiamare, se vogliamo capirci meglio. A, vedete? B, va bene? È la spanna, la mia spanna. Dopodiché faccio in modo che da A, con la mia riga, da A, che io lo metterò nello zero preciso, va bene? Mi arrivi fino a 24. Tro precisi. Allora, da 0 a 24. E questo magari ve lo posso fare di un altro colore se volete. Ecco, vedete? vedete la seconda riga, sì? Ora, praticamente, io sono pronto per dividere la mia sezione di, la mia di 24, precisi, centimetri, 2 centimetri alla volta, in modo da averne 12. Quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Va bene? Quando ho la mia... Quindi questi qui sono sicuro di come, di come sono. A questo punto rifaccio il giochino di prima, quindi ormai avete imparato, Siete bravi, per cui traccio tutte le mie linee. Qui. Non importa che mi traccia la linea importante è che io traccio la riga sulla mia spanna, diciamo, no? Sì, secondo solo che così vi faccio vedere al completo. Tanto vedete, se non lo faccio poi si fa casino. Invece facendolo si capisce. Poi se non ci capite nulla, non vi preoccupate, seguite il video alla lettera, è facile. Adesso, quindi, ho la mia divisione, come vedete, 1... Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, undici, dodici, scrivetemi, se vi è chiaro, questo, è quanto le mie dodici parti sono compiute. Quindi questa è la mia misurazione veramente del corpo, mio, della spanna. Questa è una dimensione ideale, matematica, che però mi ha dato la precisione e l'esattezza che io poi ho manifestato nella natura de, del mio corpo. Va bene? Così si fa la divisione. Delle 12 parti, quindi questa è una spanna, questo è un dito, di fatto, se io vi ho detto il dito è la distanza da qui a qui. Queste sono le misure antiche. Eh? Prima usavano queste, da qui a qui, vedete? Di fatto se io facessi, non la punta, eh? ma qui se io facessi, vedete? Uno poi accanto proprio: 2, 3, 4, 5, 6, non so se vedete qualcosa, però, 7, 8, 9, proprio accanto, eh, 10, 11 e 12. Vedete? 12 dita fanno una spanna. Se poi lo vediamo, però se poi vorrete fare le cose precisi e vi, vi verrà chiesto mezzo dito, allora potrete poi dopo dividere questo invece che in 12, in 24, quindi praticamente per dividere in 24 prendo il centimetro, no? Qui avevo fatto due centimetri, vi ricordate? Invece ne prendo uno, 1 2 3 in 24, ma basta che ne fate i primi, basta che fate i primi, capito? E per esempio sarà più o meno qua, vedete, più o meno qua, Andate su e avete anche la dimensione esatta del mezzo dito, va bene? Chiaro? Però, insomma, il mezzo dito poi vi ho messo una semplificazione in modo che non ci ammattite. Però invece questo era importante, che lo vediate.